Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio oggi vorrei approfittare dell'aggiornamento che è uscito da qualche giorno della nuova versione di Final Cut per parlare eh, per fare un breve tutorial che riguarda esclusivamente l'aggiornamento cioè il come aggiornare eh, le Pro application quindi parliamo di Final Cut, di Motion e di Compressor per quanto riguarda l'ambito dei montatori video di chi si occupa di editing e quindi andremo a vedere qual è il giusto passaggio da fare per aggiornare l'applicazione ma anche per non trovarsi in difficoltà una volta effettuato l'aggiornamento quindi avere la possibilità poi di tornare indietro e fare eventualmente nel caso di problemi un downgrade dell'applicazione. Eccoci qua nella scrivania ecco qua i tre programmi che sono da aggiornare qui siamo invece nella mia cartella uh, applicazioni del computer ho creato all'interno una cartella chiamata Final Cut Pro X All'interno di questa cartella entriamo oltre a queste tre applicazioni. Vedete ci sono tutta una serie di cartelle con le versioni precedenti, quindi Compressor che in questo momento è alla 431 ed è la versione che io sto utilizzando. Ho dentro questa cartella la versione 4.3. Se la andiamo a vedere, la versione è zippata. Sia questa che questa sono compresse perché ho dovuto fare queste cartelle e nominarle perché quando comprimiamo l'applicazione eh, Final Cut genera un file .zip che si chiamerà ovviamente come l'applicazione quindi non è proprio possibile tenerli nella stessa cartella quindi va creata ogni volta una cartella con in questo caso il numero della, della versione quindi la prima operazione da fare prima di avviare l'aggiornamento dei programmi è appunto comprimere la versione attualmente in uso ed è molto semplice che basta fare tasto destro e dirgli di comprimere automaticamente prepartirà l'operazione di compressione, mentre la sta facendo possiamo farglielo fare anche alla versione di Final Cut che è la 10.3.2 e quindi comprimiamo anche Final Cut e poi anche alla versione di Motion della 5.3.1 e comprimiamo anche la versione di Motion in attesa che avvenga questa compressione andrò a creare delle nuove cartelle bene a questo punto eh, si sono formati i tre eh, file compressi, i tre file zip che troviamo in scrivania io personalmente tengo le ultime versioni sempre con me e poi a mano a mano che arriveranno nuove versioni inizierò a eliminare quelle un po' più datate abbiamo questa cartella che ovviamente è vuota andiamo a prendere Final Cut Pro App.zip e lo andiamo a mettere qua dentro Andiamo a fare la stessa cosa con Motion, quindi apriamo la cartella vuota e mettiamo il file zippato di Motion e andiamo a fare la stessa cosa con Compressor che in questo momento è nella versione 4.3.1 e quindi qua dentro andremo a prendere questo zip che è appunto la versione 4.3.1 e a questo punto noi abbiamo l'archiviazione di queste tre versioni. Possiamo andare ad aggiornare i programmi cliccando su aggiorna. È terminato l'aggiornamento dei, dei programmi quindi possiamo chiudere l'App Store e tornare nella cartella Applicazioni, dove adesso, come vediamo, le applicazioni sono aggiornate: la 532, la 10.3.3, la 4.3.2 di Compressor, qualora aprendo una di queste nuove versioni ci dovessimo trovare in difficoltà con problemi di qualsiasi genere che possono essere di compatibilità con i nostri progetti o d'altro non dovremmo fare altro che cestinare questa versione e riaprire lo zip con un doppio clic. A quel punto avremo di nuovo la versione precedente, la 5.3.1, la rimetteremo fuori dalla cartella. In questo modo non rischieremo di trovarci diciamo, bloccati eh, con una nuova versione che non è compatibile con alcuni dei nostri progetti. Adesso posso provare anch'io, visto che non ho ancora mai provato questa nuova versione. Ecco che si è aperto il programma con il quale normalmente realizzo i tutorial, siamo arrivati al numero 3 ma adesso stiamo, appunto voi state guardando il numero 4, non mi resta che cominciare a mettere in piedi la timeline per montare questo tutorial e farvelo vedere. Bene, spero che sia stato utile e quindi vi rimando a un prossimo appuntamento, vi ricordo che se siete interessati a un corso e volete insomma imparare a conoscere tutti i segreti di Final Cut X eh, basta contattarmi e che la prima lezione è gratuita, quindi vi aspetto al prossimo tutorial oppure aspetto un vostro contatto. Ciao a tutti!